che finalmente è arrivato il buon Fabio e siamo qui oggi per aprire il nostro Fat Pack di Draghi di Tarkir e non vedo l'ora di sbustare un bel po' di bombe mm, sì sì bene direi che possiamo iniziare con l'operazione bisturi? Tampone uh, biscotto, ho mm. fatto, puoi chiamare più. Eccoci qua! Finalmente possiamo sbustarci. Oh si! Sì. Vuoi rompere un po' di boost anche tu? Vuoi avere questo <ride> piacere? Uh, 36 pacchetti tu Mamma mia. Ti ringrazio ancora tantissimo per avermi aspettato per esserti fatto corrompere. <ride> corrompere da Mordor. Ok, bravi di Parker. Ah, bello, ammazza. <ride> Chi va? Prego. Vada vale io. Sì. Vai, vai col dragone. Vado, il dragone vale, vale, non c'entra. Perfetto. Uuh, mm. stai iniziando. Levati le mie gambe! <ride> Questa prima. Ok. Mm. Mm. Carino. Tanto ah, in battaglia del tuo controllo, loro infliggono un danno ogni avversario. È un incantesimo feluccio. Le comuni le mettiamo qua. Il goblin, ah, questo è quando quello che stira mi segno. <ride> Questi si ritrovano la mattina mano. dopo davanti al Brancaleone. <ride> ah, questa l'ho sbustata poi l'altro release. <ride> <ride> che culo! <ride> Però che figa che fa un danno a una creatura, ogni volta che viene bloccata gli fa un danno, quindi è come se viene bloccata è come se fosse una 3-2. Più o meno. Credo, non lo so. Ah, è carino, questa.. Questo ce faceva danni. Purella. Sì. Ah, uh, uh, sì. Questa sto formidabile che prende questa ah, vita eh. che se, se l'ammontare della forza mi sembra, sì. Le creature che controlli e pari superiore superiore 8 è <tiri> <tiri> <tiri> <tiri> Io Ho avuto un paio <tiri> di problemi di tecnici. Ecco, speriamo Dizio. di continuare senza intoppi. Vabbè, avete visto l'ultima carta. Vabbè, vado avanti veloce, facendo rivedere le comuni. L'uccellino, la simpatica evoca, evoca dune dromoca. Lui, il tizio. Le comuni del primo pacchetto sono finite. Poi questo simpatico tizio che ti fa sostenere uno e poi mette un segnalino più uno più uno su ogni creatura. Con un segnalino più uno più uno che controlli. Sostenere ora diceva che. Quando lanci questa carta metti un segnalino più uno più uno sulla creatura con costituzione minore. Ed è un'abilità che hanno introdotto a Tarkir No, mi sa riforgiare il destino. Lui, quando lo lanci come costa addizionale, puoi eh, rivelare una carta drago dalla tua, dalla tua mano. E mm, un giocatore in bersaglio sacrifici una creatura e se è rivelato o controlli un drago gli. Tu guadagni quattro succosi punti vita, poi dono di dromoca. Fai un bellissimo. Sostieni 4 su una tua creatura a 5. Con la posizione minore con che la posizione è... minore, come prima. E poi la simpaticissima carta arma. Sì, rara. infatti, cioè devo dire che avevo. Sì, infatti, que... due draghi. Sì, sì, due draghi. Che come vedete. Sì, cioè come potete notare... Sì purtroppo si stanno già... I pacchetti si sono già aperti sì, da okay. soli. Anche, per problemi tecnici. Perché problemi della strofa. Si sì, volevano aprire da soli era, sì. da troppo tempo. Sì, che Non avevano proprio voglia di essere... E niente. Va ecco, ah, Rivado io. <ride> oh, io. Uno, guarda, va guarda. guarda come... Cioè, sono so più veloce ad aprire i pacchetti. <ride> di nuovo. <ripetere>. Di nuovo. <ride> Vabbè, distrugge l'artefatto. Questo qua l'hanno fatto in tutte le salse. Poi spuntino del drago. Quello dei due goblin in rossi 1-1. Terre selvagge in evoluzione. Come stiamo dicendo, è la fetch dei poveri. E, scontro epico, ma non poi tanto epico perché alla fine ti dà soltanto più 1- più 2. E la, creatura, la tua creatura pompata la lotta poi con una creatura bersaglio. Uno si immagina epico, ma. Ah, è ovviamente. La carpa, la carpa, la carpa. Bellissima. Abbiamo comprato il box soltanto per, per bustare il più carpe possibili. Grattamo se, <ride> grattamo se non si so, sa mai. Eh, poi vabbè, rock di di territoriale, con rock, DC rock. Eh, La Lemisi, questa qua. Vabbè, cioè, a 6. Giustamente io che un difensore che ha 6-5 e più. Se lo fai i locali pure con mega, Megamorfosi. Uh, diventa una 7-6. Oh, me tu, me eh. faccio pure che ha quattro mani, me ne faccio crescere altre due mani. Però qua perché, poi eh, non in situazione, cioè non in posti scomodi, insomma. E vabbè, questo sempre sostieni. Uno, questo è il macellaio Silungar. Uh, sfruttare è sempre carina. Sta cosa sfruttare, uscita mm -hmm. uno. E quando viene sfruttata, vabbè, quando sfrutta una creatura e mandandola al cimitero, una creatura bersaglio prende meno 3, meno 3 fino alla fine del turno. Scheletro del fiume Marang, 1-1-1 e 6-2 con megamorfosi, quindi pure questa qua si pompa se la, se la vuoi girare e si rigenera pagando 1. La razza dell'eternità, un peschino e... È... Che poi utilizzate soltanto se hai lanciato una seconda o un istantaneo. Guerra fondaglio. Questa è quello che fa pagare i costi mm. di accelerare. Accelerare e ti fa pagare i costi di <ride> accelerare. Ti, ti fa pagare meno i costi di accelerare. <ride> ah già è vero, la, la multicolor. Il, eh, il scegli tu. Il comando di... Mm. Di chi era lui? E, eh? di, ah, di Colagan, il comando di Colagan. Beh, riprendi in mano una carta creatura bersaglio al tuo cimitero, un giocatore bersaglio scatta una carta, distrugge un artefatto bersaglio, il, il comando il, il comando, comando insomma del comandato. Comandato! Infligge due danni, una creatura un giocatore bersaglio. Sì! non si smette mai di esultare per una foglia anche se. È un po', è un po una merda. È e poi, vabbè, metamorfosi, mo. Però è metamorfosi. È metamor e poi è una bandina. E mi piacciono tanto questo è pure carino, violace un po' <ride> ora abbiamo tentato di fare jackpot ma non ci siamo riusciti perché per esempio, ci manca il terzo dragone ma cosa succede quando prevedi il futuro? Tatan Jackpot! jackpot. <ride> <Jetpack. ride> e va bene, eh, era messo così perché abbiamo avuto, ripeto, un po' di problemi tecnici ma ho sbustato un dragone per il mio commander e questo ne va più che bene e siamo a due poi volete vedere velocemente che cosa ho sbustato di carino questo distrugge un permanente blu o nero bersaglio e i permanenti che controlli non possono essere bersaglio di magie blu o nere controllate dai tuoi avversari in questo turno questo quando entra in campo 3, 6 a 5 con sfruttare se sfrutti Metti in due pedini, creature a zombie 2-2 due due nere. Questo è il simpaticissimo cacciatore di draghi. Che ha protezione dei draghi a 1, a 1, a 2, 1 e una 2-1. Eh, e questa creatura può bloccare i draghi come se avesse raggiunto, dato che prende 1 tutti i draghi Allora poi utilizza quella col pompaggio. Sì, si, è molto forte questa carta. molto carina e può bloccare i draghi come se avessero volare, cioè come se avesse volare. Questo esilio è un artefatto, un incantesimo avversario a 3 istantaneo. Un ciccione che ti fa riprendere una carta non, non creatura dal cimitero, quando lo smorfi. Un altro ciccione. Questo incantesimo aura che ci hanno giocato contro, ma ah, sì, è vero! Rose, ci ha fatto, ti fa diventare una creatura a 0-2. Il goblino putrido, che in realtà è un istantaneo, un altro istantaneo che fa prendere più 2 e più 0 e travolgere tutte le creature attaccanti. Quindi lo puoi fare anche al tuo avversario se ti va. Questo orrido essere che ti permette di guardare le carte morfate. Quest'altro, orrido essere a 2 a 2 tappi, sacrifichi due danni, creatura, morta. Difensore che, se hai formidabile, tappi uno e perde, formidabile. formidabile, perde difensore e attacca a due 3 tre, tre, simpatico. E un'enorme tartaruga zombie. Che ripeto, gioco mia sorella. Che a la sorella, quindi mia. tutto dire di stagare. <ride> e sbustiamo un, un, un pacchetto che da solo, magicamente, si è sbustato da solo. È eh, per questo infatti, si chiamano Magic si Doppia saetta, eh, vabbè, infligge due danni divisi a tua scelta. La la di questa non l'avevamo vista la rara. Ah, è vero, è vero. Ci eravamo fermati sì, sì, perché sì, sì. la mia macchinetta è un po' stronza. <ride> eh, vabbè, infligge due danni a due creature. O una, o due bersagli O due avversari. Vabbè, poi guardiano portatore dello scudo. Sempre megamorfosi e poi te fa mettere segnali o più o, più, o meno sulla carta più scrausa. Poi anche nella mente, vabbè, scartare due carte. Voce torturante. Come costa addizionale per lanciare la. Eh, scarta una carta. Pesca due carte. Peschino. Peschino. Prendi il danno da combattimento e. Puoi guardare ogni creatura faccia in giù, attaccante o bloccante. Me ne faccio no è la pace, Aviana. Ecco, questo non, non l'avevamo visto prima. Sì, ci eravamo fermati a lucellaccia. Volare e sfruttare. Quando sfrutta una creatura, pesca due altre e perde due punti vita. Ah, quindi come filmare col sangue. Pugno magico illusivo! E... <ride> e che dice Paula oh, prende. Quando lanci una magia una creatura, prende più uno. Dai forza fino alla fine del turno. Eh, ah, non può essere bloccato in questo turno, beh. Ma fa quello il calcaluce sì, a volare. Fin tanto che non mio più. Una più una su di fa. A 3-1-3. Ah, beh, sì, perché 1-4 con un volare. volare, no? Certo, grazie, grazie, sì, sì, sì, sì. entra nel campo di battaglia e sostiene uno. volare. Ah, ah, carino! È carinissimo, questa so carta è fortissima sì. 1-1-1, però che non si può bloccare E ha megamorfosi Nel giusto Fabio per... ha già sbossato un predatore di gudu uh, uh, uh. E anche una carta, io sono un po', <ride> sono un po contrariato Volare, rapido, entrare nel campo di battaglia Poi mettere in campo di battaglia una carta Credo con un costo di mano convertito, vale un figlio da 3 Una tua mano o da tuo cimitare Uh, carino quella carta era da. Riprende il mano all'inizio della prossima sottofase finale. Ah, quindi c'ha il coso. Pipipi, eh, come si chiamava? Non mi ricordo. Cosa? Lampo, no, Lampo. La ah, è... velocità. Sì, c'è cioè quello là. Pipi, che poi ti ritorna in mano. Ah, accelerare. Accelerare, è giusto. C'ho ancora la mano un po' zozza di. <ride> di quanto? <ride> di quanto? <ride> Travolgere. Uh, L'asterisco. Che cazzo significa? E poi il numero di creature che controlli. Accelerare. Accelerare Ah! Zurrak! Zurrak Cheam nah. no, Non è non lui! No! Sono fratelli però! È Garruk! Garruk, Sgarupato! De Sgarupato! Formidabile! Formidabile! Quando... Vabbè, è sempre la storella dei. Si sì, sì, prende rapidità! E poi. Uh, il goblin così lo siamo buo. No. Corpasso di draghi. Ora tocca a me, che faccio? Cerco il jetpot. Jet jet Vabbè, diciamo che ci siamo pure tutti il cazzo. Sì, guarda, prendiamo qua. qua. Sì, ciao draghino. Ciao draghina. Dai, no, perché cazzo? In intanto buttiamo un occhio per. In modo tale che la nostra simpatica amica non faccia la stronza per la seconda mm -hmm. volta. Ciao mamma! <ride> Una creatura bersaglio prende 0 più 5 e raggiunge la turno. Ah, è ormai oh, è l'ottavo. Sì, è, è di famiglia. È di famiglia simpatica. Milo, in realtà, non è una creatura. Allora, continuo a dirlo. <ride> Lui è carino. Ogni qualvolta il berserker temprato attacca: MORTE! La prossima magia che lanci in questo turno costa 1 in meno per essere lanciata. Uuuuuh. Entra il campo di battaglia con un segnalino più o più 1. Quando il simpatico amico muore, metti X in linea più uno più uno su una creatura bersaglio che controlli dove X in linea di più, più uno su questo stronzo. Ah, costrizione, sì! sì. Con questa grafica è molto carina. Prendi un avversario e bersaglio rivela la sua mano e tu stai. Ah, e questo qua è quello che lo sta Banchetta accarezzando. ti ricordi? Sì, in realtà lo sta sventrando. di <ride> <due>, eh. <ride> Ok, Distruggi una creatura di bersaglio con volare e poi sostieni due, caruccia. Questo è quello dei primi casi. Calca luce. Questa qua... C'ha ripresa, metti sul campo in battaglia una pedina creatura monaco, genio 2 2 blu con volare. a caruccia, aspetta, ti mm, fa 80 I monaci mi stanno sul cazzo perché di <ride> <design> solito sono inutili. <ride> una creatura di bersaglio che controlli ha protezionato a un colore a scelta: il blallo di clima. Ripresa volare ah, quando muore peschi. Prima fine del turno, una creatura avversario che controlli diventa un'illusione drago blu con forse costituzione base 4/4 e perde tutte le sue abilità e a volare. Uh, uh, volare tocco letale, un uh, drago sputa, sputa acido. acido. Quindi mega, questo qua è la Dopo lafter, che <ride> si sbratti pure l'anima, quando il drago sputa acido viene girato a faccia in No, cazzo, si è fermato. Non è vero. Sto scherzando <ride> Che più uno più uno sulla faccia di Fabio. Ah! <ride> Su ogni altra creatura drago che controlli. Oh mio dio. Oh mio dio. ah, no, non è la. Okay. <ride> Elementale travolgere, Mega Meta Metamorfosi. è questa chi è? Chi è? Chi è? Ah. Ciao amico. Doppio attacco a 3-1-2-2 con doppio attacco. Ogni qualvolta la simpatica Arashin entra nel campo di battaglia, attacco. Un'altra creatura, un guerriero, un bersaglio che controlli e doppio attacco fino a fine turno. Questa è caruccia del mazzo uh, uh, uh, Guerriero Ed ecco la pedina Monaco 2-2 con volare che pezza, pezza, pezza, Ah pezza. mazza è legata con l'hanno allegato Sì praticamente Non so se l'hanno fatto volontariamente <ride> sì. Cosa sceglierà? Ehi, ehi bel maschione Beh, a lui non posso dire fammi vedere il tette <ride> I capezzoli però sì. Al sì. drago. Non so se il drago ce l'ha, mi capisce. <ride> ah, è veloce, no? No, non è mammifero. No, è infatti. È un... <ride> Stiamo parlando di crotare che rete. neanche esistono, ma però va bene che. Però rete, è formidabile. Questa è carina, carina. quando ah. è formidabile prende attacchi improvviso. Banchetto dali. Ah. Giu! Ah, uh, coloro. Ecco Chi non muore si Quello ride. ride. Quello d'After. Quello da portare anche alle Sì. <ride> 1 rapidità, Mega Meta Metamorfosis, uh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Nido, Nido Ah, questo è quello che. è metto. No, incantaterra mm -hmm. giunge domani qualsiasi colore ha la tua di mana. Uh, forse questo mi potrebbe essere utile eh. nel mio mono verde. Sfruttare, ah, sì, è sempre il soldo fatto con sangue. Soffio tappa eh, no, eh, non stappa che vedo la creatura. tappata. Eh, tappa e gita abbagliante incanta creatura tappa una creatura avversario, oltre la, la, la, la, la, la, belzaio, controlla la quando entra in campo e la creatura incantata prende più 1 più 3 mi relazione minissima per scaricare carte lo scarto due carte a meno che non scarti una carta creatura. destino dimenticato esilio non questo qua l'abbiamo visto prima prezzo definito definitico. Distinziona Monocolor Bersaius Attacchi Attacco improvviso eh, va bene, ok <ride> Siamo vicino alla data. Assault Leplep, Megamorfosi E eh, vabbè, sì. due segni in più, uno stiamo su diverso. Questo l'hai ritrovato della volta. Che di okay, nome? Eh. Questo quando muore lo metto in fondo al Grimore. o in cima al Grimore. Oh si sì. un'altra palude Bella bella bene, bene Ok Blazewalker Blazewalker Drago Blazewalker Drago Drago La madre più veloce del drago Prendiamo un altro drago o il walker, Prendiamo il Blazewalker prendi drago Se sbusti forte qua Fabio Se sbusti forte là ti ucciderà nel <ride> Cecchino, ok. Ah, jeans, questa sarà la prossima, la prossima e ultima edizione di set bus di Magic che uscirà, spero presto, no? mi sa, st'estate. Ogni qualche volta una creatura entra in capo di battaglia, ah, questo è l'incantesimo che spara un danno ogni volta. C'è il rapace e il rapacioso. Ah, l'ent, con il ah, sera errante. Eh. Questo è il segnalibro del mio segnalibro sì. degli anelli. A 4, a 5, 1 no, con è una merda per un ente, quindi... Questo qua è sempre le creature bersaglio prendono più due eh? travolgere Abbattere, chissà so che cosa farà. Spari meno 4 una no, no, povera creatura. Pestare, è un altro che questo. Abbatti per estate. <ride> <di qua> della... <ride> Questi qua eh, metti più dai più 2 più 2 travolgere una creatura avversaria fino fine del turno. Ah, questo cos'è? Quando la statua ancestra entra in campo in battaglia fai tornare un permanente non terra che controlli in mano al suo proprietario. Terra che controlli, ah no, che devi rimbalzare la cosa sempre sto stronzo sempre sto stronzo ah, a 1 a 3 di un altro tredi, monaco improvviso. basta si mano ce l'ha rotto incanta creatura la creatura è incantata a doppio attacco simpatico simpaticissimo ah così in te si faceva 4 ogni qualvolta una magia se non creatura puoi pagare 2 se lo fai metti sul campo di battaglia una pedina creatura monaco genio 2-2 blu con volare simpatico simpatico c'è di meglio <ride> sì, uno distruggi permanente a quello di prima Ah sì, ah! bellissima Sta carta, ragazzi, secondo me è veramente, veramente forte Fabio l'ha sbustata pure la... release. Guarda le prime 6 carte del tuo Grimorio Metti sul campo di battaglia fino a due carte creature Con costo di mare convertito pari o inferiore a 3 A scelta tra esse E metti l'altra in fondo al Grimorio in qualsiasi ordine, fighissima.